Un saluto, un saluto amici di Radio Regione, ben trovati. Noi siamo ancora qui ovviamente pronti a continuare a tenervi compagnia con i nostri ospiti. Io sono Beatrice Canzedda e per la nostra prossima chiacchierata qui con me c'è Angelo, signorino. Ciao Angelo, ben trovato. Ciao, grazie. Ciao Beatrice, buongiorno. Benvenuto, benvenuto e grazie di essere qui con noi intanto. È un piacere averti qui. Grazie mille. E anticipiamo agli amici che ci stanno ascoltando, Angelo che tu sei un coach professionista e io intanto ti chiederei, visto che coach è un termine che viene usato in più contesti, c'è sempre un po, di, un po' di mistero su che cosa sarà un coach professionista. <ride> sì, sì, che cosa fai Angelo? Diciamolo per gli amici profani del, del mestiere, allora, che cosa vuol dire essere un coach professionista? Allora, il coach è un, uno, uno, uno scovatore di potenzialità. Tutti quanti abbiamo un mm -hmm. potenziale, ma ne abbiamo, molti, ne abbiamo parecchi. Il potenziale non è il talento, perché il talento viene dato da, da madre natura. Ce lo puoi avere come non ce lo puoi avere. Normalmente non determina il successo, tranne i rari casi. E Il potenziale è quello che determina il successo, soprattutto i potenziali deboli. Per esempio, uno può avere un potenziale legato all'innovazione, un altro può avere il potenziale legato alla concentrazione, un altro l'organizzazione. Per Quindi tu anche lo aiuti a raggiungerli tutti questi potenziali. Io semplicemente fungo da specchio, e okay. poco delle domande le domande sono normalmente aperte o anche leggermente direttive più persuasive che direttive che permettono alla persona che chiede l'aiuto e il supporto eh, di scoprire da se stesso eh, e dico questo perché anch'io in passato come come mi sono avvicinato la cosa importante è come mi sono avvicinato forse rende meglio l'idea io avevo un problema eh, Intorno al 2012 ho avuto una crisi di identità forte, perché io sono un ingegnere elettronico, mi sono laureato a Torino mm -hmm. nel 2000, esattamente mm -hmm. 21 anni fa, come oggi. E, nella mia professione ho raggiunto certi livelli, certi standard, però non avevo più il piacere di fare certe cose, le facevo per routine, Ero più okay, sul yeah. dovere e, e meno sul piacere di fare. Ecco. E quindi ho avuto l'opportunità in azienda di avere l'affiancamento di un counselor e di un coach che mi ha seguito per un svolgato. paio d'anni. Sì, per, normalmente eh. sono figure che vengono affiancate ai leader, mm -hmm. eh, in certi campi. E io ho trovato giovamento, tra l'altro c'è stato un rinnovamento mio di, di parti di creatività che avevo abbandonato da ragazzo. Ho questo per a dire, sp... Angelo, che poi in realtà l'attività di coach professionista, eh. l'attività di raggiungere questo massimo potenziale, poi sfocia in più ambiti, che può essere quello personale, quello lavorativo, certo, certo. quello magari più... Esattamente, Esattamente una, perso anche. una persona è a tutto tondo normalmente quando tu sviluppi un potenziale poi dipende da, da te cosa ne vuoi fare puoi anche utilizzarlo nella tua vita quotidiana per esempio nel migliorare le relazioni interpersonali certo. la parola coach è carrozza deriva da quel termine lì. coach infatti se si va sui treni c'è la parola coach 1 2 3 per dire certo. è. e di fatto sono un accompagnatore è qualcuno che in realtà si affianca alla persona e la guida, non la guida, la accompagna perché il leader è una guida è molto guida. facile a dirsi Angelo un po' meno sembra a farsi cioè come si riesce a fare questo percorso con te? che cosa succede? come riesci a togliere fuori questo potenziale che poi in realtà esatto, di noi perché, ha? Poi, perché poi il processo è importante da descrivere Allora, in nel mio profilo Instagram sono delineati soprattutto dei principi essenziali sono cinque principi essenziali il primo punto è ehm, l'ascolto allora, un, un coach comunque una persona qualunque normalmente è dotata di ascolto, ce l'abbiamo dalla nascita, ma l'ascolto deve essere attivo, ovvero sia dobbiamo essere preparati internamente, non svuotati, ma dobbiamo essere preparati, preparati per accogliere le, le emozioni e i ragionamenti dell'altra persona, per cogliere le claro. emissioni, parti di discorsi non detti, parti, parti di emozioni nascoste che magari escono inconsciamente. Ecco, bisogna... Eh, il coach lavora su due binari paralleli. Uno è l'aspetto cognitivo, quindi i fatti, le opinioni, il pensiero razionale. L'altro è l'aspetto emotivo, che è sempre, viaggia sempre in parallelo anche quando non ce ne rendiamo conto. Non è semplice, però se tu ti metti in una condizione di ascolto, ovvero non giudichi primo livello, non giudichi ciò che ti viene detto, ascolti profondamente, lasci parlare l'altra persona, perché questo è il principio della comunicazione. Quindi si raggiunge... Nel tempo, una relazione efficace, uno stato di flow, uno stato di flusso che guarda caso certo. è lo, lo stato nel quale tutti noi, normalmente, durante la giornata, secondo lo studio di un famoso scienziato in campo umano ungherese, che raggiungiamo quando facciamo qualcosa di piacevole. Quando noi facciamo qualcosa di piacevole ci liberiamo di qualunque sì. blocco. È essenziale, Angelo, appunto avere anche una mentalità aperta e eh, lasciarsi andare anche un po' con le emozioni, tant'è che eh, mi raccontavi tu prima che lavori molto no? con, eh, con gli artisti, che è una cosa particolare perché eh, magari potrebbe sembrare che abbiano minor bisogno degli altri, no? perché magari più un po' più in contatto con le proprie emozioni, eccetera. Invece in realtà a chiunque, anche a persone che appunto giornalmente, o magari più spesso di altre, no? che fanno questo contatto con le proprie emozioni, con l'esprimersi, può essere utile avere un'attività di, di, di coaching, Angelo. Sì, può essere utile dal punto di vista del fatto che, per esempio, un artista che ha raggiunto certi livelli, oppure è proprio all'inizio e non sa che è stata da prendere, potrebbe essere convinto, ecco, le convinzioni che possono essere limitanti oppure attivanti, può essere convinto che prendere una strada che persegue il proprio talento iniziale, possa essere quello che lo porterà al suo successo personale, non è detto che lo porti a un successo sociale o di popolarità, perché quello non conta molto, quello che conta è di più il successo interpersonale e personale, quello che poi, che poi forma la scala per arrivare. Ma se per esempio io, faccio l'esempio su di me, io sono dotato sul disegno, ma cosa vuol dire disegnare? Posso fare qualunque cosa, posso lavorare nel campo pubblicitario, posso lavorare certo. per fare bozzetti preparatori per una regia, ci sono tanti, ecco, l'artista in sé ha un potenziale, ma poi lo deve, lo deve orientare. Cosa fa un coach che aiuta un artista? Fa fa mette di fronte quelle che sono le cose che l'artista o la persona, in questo caso io parlo di persone in generale, perché un artista è una persona, Uh -huh. ah, non ha ancora sviluppato oppure non è cosciente di averlo però assolutamente, ce ne sono che... tante appunto come eh, dicevamo sì. gli ambiti sono tantissimi noi ovviamente eh, invitiamo sì. Angelo tutti gli amici che ci stanno ascoltando e volessero scoprire anche quello che è il potenziale sapere di più di quella che è la tua attività eh, a farlo, ti possono contattare intanto sui tuoi canali, c'è ovviamente okay. il sito internet di riferimento angelosignorinocoach.it ci sono i social, eh, c'è Instagram angelosignorinocoach.it c'è Youtube, la pagina Youtube che è AScoach eh, dove possono trovare anche lì eh, un, po di, un po' di consigli, tutte le interazioni, sì, i modi per interagire, ovviamente. Esatto, il modo di essere inter interagire anche... oppure per vedere dei contributi video delle pubblicazioni che faccio periodicamente. Assolutamente. Un'altra cosa, appunto, eh, Angelo, ovviamente la tua attività a base strategica, diciamo, in Lombardia, però poi in realtà. Anche gli amici de del resto d'Italia, quindi non è legato strettamente alle amiche. No, è marina, perché amici il, vanta il vantaggio esatto. Il vantaggio del coaching, come dici tu, Beatrice, è esattamente, o comunque delle attività in generale che si può fare anche attraverso i canali digitali. Ormai siamo tutti certo. immersi in questo flusso. È quello di appunto di avere una piccola connessione come quella che noi abbiamo adesso e poter parlare, esatto. vederci perché normalmente ci si. Mh, normalmente parecchie attività, soprattutto in quest'ultimo periodo, è stata fatta da me online. Siamo abituati ormai, ai noi sì. siamo abituati, ai noi e sì. per fortuna, per altri motivi, dire, siamo di, abituati. Di, sì. Direi che per, il, per un lavoro come il mio è molto bello eh, ritagliare diciamo, un 30% online e un 70% in presenza, certo. tuttavia... Mal dobbiamo abituarci e ci dobbiamo adattare. Non è, non è un male, perché in questo modo ci sono delle opportunità, si possono Appunto, raggiungere si, diverse, diverse si persone. Si abbattono un po' le barriere, Angelo, come dicevamo prima, le barriere spaziali. E ovviamente, diciamo, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando eh, ancora una volta, che ti possono contattare, potete anche farci sapere quelle che sono le vostre impressioni eh, all'ashtag, Angelo, signorino, coach. Ci sono ovviamente tutti i riferimenti anche sui nostri canali, sui canali di Radio Regione, dove potrete risentire l'intervista, eventualmente eh, condividere il podcast, poi al corrente, no Angelo, di poter richiedere anche l'acquisto del video dell'intervista. Ci sono tutti gli strumenti per poter interagire anche tramite noi. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie Beatrice, grazie dell'opportunità. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao ciao, ciao, ciao, grazie, ciao. Restate su Radio Regione per nuove storie.